Non puoi stare incastrato in un modello, in un modo di fare le cose. E neanche in uh, una postura. Adesso e neanche in una postura. Modo. Devi fare, fare mettiamoci in modo simmetrico, pure opposto, nel senso di… No. Um, devi fare il tuo modo di fare psicoterapia. Mi sorprende sì. perché pensavo che fossi… In realtà mi avevi già precedentemente sorpreso. Perché pensavo che fossi molto più strite, no? strite edgico, mm. <ride> ok? Um, invece già quando mi hai detto che ti eri interessato alla fototerapia, sì. ok? Uh, what's happening? Però me l'hai detto. Interpreta i sogni. Interpreta i sogni. Va interpreta i sogni. Ma che cazzo? Uh, ok, eh, funziona. Funziona. Mi piace. Cioè, io non interpreterei mai i sogni ad oggi. Poi io, sai, vengo dalla tradizione junghiana, quindi uh, un po' ne so. Um, però non è importante, cioè non è giusto. Ok. Ok. Um, Deve funzionare, deve essere utile. Poi non è vero, perché ogni tanto mi ria qualche, qualche persona che mi chiede e se è funzionale, come, come dicevano già Wickland e colleghi, no? uh, posso usare l'interpretazione se mi è funzionale come ristrutturazione all'interno della, della seduta, no? non come interpretazione psicodinamica del conflitto o quello che è. E di solito dico così. Durante il, il sogno, quello che. durante il sonno, scusate, Anzi, scusa perché loro non ci non sono, ci sono. Eh, durante il sonno, quello che accade è che il corpo eh, si rigenera, mm -hmm. ok. Le nostre cellule accade questo, ok? Tant'è che le persone che eh, dormono poco hanno la pelle che invecchia più facilmente, ok? Quindi il sonno è legato all'autoriparazione. E se i sogni non fossero nient'altro che un tentativo che il nostro cervello fa per autoripararsi, ok. I sogni sono storie che il nostro inconscio produce per autoriparare se stesso, soltanto che spesso non ci riesce, okay? e allora se tu riesci a decriptare il significato contenuto nel sogno, riesci a far sì che il sogno arrivi fino in fondo, okay? mm -hmm. e quindi di solito nell'interpretazione uso dei miei codici, in particolar modo descrivo sempre, ci sono due tipi di sogni, uno descrittivo e uno risolutivo. Quindi un sogno in cui, che descrive le tue tentate soluzioni, descrive il tuo mondo, descrive i tuoi temi costanti, ci sono anche dei sogni con dei proposte di soluzione che l'inconscio ti sta facendo e di solito ci azzecca, okay? quindi aiuto le persone a codificare queste… E anche l'uso della simmetria, la simmetria rispetto all'interpretazione del paziente. Una cosa classica che si fa quando si sogna è pensare che tu che sei dentro il sogno eh, sei te stesso. no? In simmetria di opposti c'è: no, tu non sei il te stesso nel sogno, tu sei l'altro, tu sei il gatto nero che hai sognato, tu sei eh, un oggetto che è presente nella scena, tu sei un altro personaggio presente nella scena del sogno, tu non sei te stesso, sei l'altro, Che questa è simmetria di opposti. Mm -hmm. Già questo funziona. Certo. E gli dici: ok, il gatto nero che hai visto, che cosa ti direbbe se tu gli dessi il microfono? Okay, che, cosa, che messaggio ti darebbe? Okay. E, e vengono fuori cose molto interessanti. che velocizzano la terapia la brevità dove sta adesso nella tua terapia la brevità che, sta, nel, sta nell'uso delle quantità di parole che utilizzo anche se mai non sembra però sì cerco <ride> sta nella quantità di minuti che passano i pazienti e sta nel numero delle sedute comunque è sempre un tuo focus Sempre sì. l'idea, sono un terapeuta breve. Sì, sì. Non, un non vuol dire un terapeuta rapido, un terapeuta veloce, un terapeuta sbrigamosi… L'efficienza on... è il motivo. La natura funziona per efficienza, ok? Eh, perché una bolla è sferica, perché? Potrebbe avere tutte le forme del mondo, perché proprio sferica? Perché la natura ragiona per efficienza, cioè per il consumare meno energia possibile, mm -hmm. la natura funziona così e credo che la terapia breve sia la terapia che più si avvicina alle scienze naturali perché ragiona sul principio di efficienza, cioè devi ottenere il massimo utilizzando il minimo, perché devo farti un pippone se te lo posso dire con un aforisma. Mi piace, mi piace, mi piace, mi piace perché mh, oggi l'abbiamo detto più volte anche qui, rimetti come terapeuta al tuo servizio e quindi al servizio della terapia, al servizio della persona, quello che ti è utile, togli la verità, togli l'idea, e eh no, devi fare così perché è vero, perché è questa la cosa da fare, e rimetti invece al centro il… devi fare questo perché funziona, e se interpretare i sogni, o se, um, I don't know, la teoria dell'attaccamento, o le MDR, o l'ipnosi, funziona, con un asterisco che ora dico, lo uso, l'asterisco è ovviamente la brevità in questo senso. Nel senso certo che funziona l'interpretazione dei sogni, da Freud funziona, però se nella maniera psicoanalisi, da, da prima sì, pensavo nell'ambito della psicoterapia, sì. come la intendiamo oggi, se nell'ambito della psicoanalisi, una meta-analisi del 2012, ci dice che la media, durata media è, non mi ricordo, 150 sedute o 200 sedute, allora, interpretare i sogni in quel modo, poi non c'è solo interpretare i sogni, vente, sto semplificando, in quel modo non è efficiente. Se me ne porti un altro di modo che mi permette di passare da 150 a 10, a 7, a 15, ok, la userò così, la metto al mio servizio. Sti cavoli se qualcun altro dice è vero o non è vero. Tant'è che puoi fare terapia strategica senza fare terapia breve. Certo. E puoi fare terapia breve senza fare terapia strategica. Okay. Se dovessi ripensare a me, io penso di essere un terapeuta che fa terapia breve. Sì. mi piace? Mm. Tu mi hai detto una cosa, spostiamoci un attimo, come ultima parte. Mi hai detto una cosa che mi è rimasta proprio impressa. Avevo, maestro degli aforismi, ormai, tac. Um, Eravamo in macchina e tu mi dicesti: um, il successo per me è, cioè per te, è il rapporto tra originalità e Autenticità, mi ricordo esatto. bene, sì. giusto? Sì. Um, me lo spieghi sulla tua pelle, sulla tua sì. vita, come si è declinato, come, come sta andando? Allora. Ma mm, dunque, il, oh, ognuno ha la sua definizione di successo. Esatto. bene? Quindi... interessa la tua. La mia definizione di successo. Beh, eh, realizzare il senso della mia vita, questa è la mia definizione Beh, di successo. Com come si sta declinando la tua vita in questo momento? Eh... Troppo ampia questa domanda, l'ultima domanda e fai una domanda così. No, poi c'è quella, quella, quella standardizzata. Ah, ok, ok. Sì. Guarda, non rispondo a questa domanda, rispondo a quella sull'originalità e sulla. sul saper mettere insieme um, la capacità di essere originale rispetto al mercato senza <ride> perdere la propria autenticità. Cosa significa? Allora, essere autentico um, secondo me significa che... Uh, ti rendi conto dove hai, sband dove hai sbandato, uh -huh. ok? quali sono stati i drammi della tua vita e renderti conto che quei drammi ti rendono te stesso, ok? okay quindi lì c'è la tua parte più autentica. Per me autenticità significa anche talento. E il talento non è una dote individuale, ma è una dote interattiva, interazionale: cioè il talento non è una roba che sai fare, è una roba che a te riesce meglio degli altri e che ti riesce con meno fatica degli altri. Questo mm, è il talento. Carino, mi piace. Quindi questo lato qua è talento e, e eh, autenticità. Dall'altro lato c'è il mercato, l'originalità. Cioè diciamocelo, un tempo era molto più facile vincere tra virgolette sul mercato. Più competitor ci sono e più è complicato, Chiaro. va bene? Quindi, tu puoi essere l'artista, per esempio Magritte su questo per me è stato geniale, lui a un certo punto, beh lo conoscete tutti, Magritte ha fatto quadri meravigliosi, tipo con... l'uomo con la bombetta, con la mela davanti, insomma… Calciatore del Real che ha vinto un sacco di… Eh, Sì, esatto, bra, proprio lui. Lui a un certo punto eh, ha cambiato totalmente stile e ha iniziato a, a fare un nuovo stile che però non vendeva, non vendeva e ha dovuto cambiare e tornare al vecchio stile perché quello vendeva, ok? Cioè, e questo per me è un insegnamento, perché tu puoi essere il più, il più scusate, autentico del mondo, il più talentoso del mondo, ma se non ti realizzi nel sistema in cui vivi, nell'ambiente in cui vivi, nel mercato in cui vivi, ti mancherà sempre un pezzo. Mm -hmm. E allora devi saper mettere insieme queste due esigenze. Quindi originalità per me significa di nuovo simmetria degli opposti. Cioè, cosa fanno gli altri? Esattamente fai l'opposto. Okay. Tutti, tu dici, tu tutti facciano video, io ho fatto i dialoghi scritti, sì, sì. i papiri… Mi dici che serve il video, le frasi brevi, io ti faccio un post senza video e lunghissimo. Tu mi dici che le sedute devono durare un'ora e le faccio durare tre giorni. Tu mi dici che… Eh, ok, quindi io costantemente… Per me questa è una forma mentis divertente, proprio diventa mm -hmm. un gioco. Poi non è detto che necessariamente questo comporti il successo, ok? O che l'attività funzioni, non importa. Eh, per me è sperimentazione, se non sperimenti non sai neanche, no? Le persone di successo non sapevano che avrebbero avuto successo prima di aver avuto successo, no? Filamoto ha portato da Mondadori, quindi insomma qualcosina, ha tra le varie cose. Sì, per esempio, sì. a proposito di successo c'è un aforisma di Bernard Shaw, che è uno, un altro dei miei supereroi, insieme a Darwin. E lui dice ogni persona di successo si è alzata ogni mattina alla ricerca di un'occasione. Questo mm. mi sembra molto indicativo. Ed è questo lato del, chiamiamolo, originalità-mercato. Cerca un'occasione in cui realizzare la tua unicità, originalità e il tuo talento. Ti voglio fare mezzo milione di domande. Uh, devo farti l'ultima. A um, parte qua pillole preziosissime, da cioè se si riesce a declinare questo, um, uh, se chi vede il video riesce a declinare questo, secondo me um, a, a me è servito molto, eh, servito, mi ha dato molto su cui lavorare, su cui raffinare, anche, by the way, ultima domanda: by the way l'ho usato in modo improprio perché non significa questo. <ride> Comunque, sì, um, immagina che. Ci sono gli psicologi che ci stanno ascoltando e tu gli vuoi dare un consiglio su un esercizio da fare nella vita di tutti i giorni mm. che possa permettergli di allenare una loro competenza, un loro talento, una loro capacità o di scoprire qualcosa che poi gli sarà utile all'interno della psicoterapia, della seduta, delle sedute con i pazienti. Qual è il consiglio di esercizio che gli suggeriresti? Eh, allora dunque… Mm... Credo che sia imparare a um, unire, come dicevamo prima nella presentazione, capacità di scrittura con capacità di parola. Ok. Quindi imparare a parlare come scrivono e a scrivere come parlano, cercando di far confluire le due cose. Ok. Cioè, se tu vuoi diventare un bravo psicoterapeuta, non devi parlare a caso. Ok. Cioè, ogni parola deve. <coughs> in qualche modo avere questo lato sia espressivo di quello che sei, però anche di efficacia. Okay. Quindi lo inviterei a stare molto attento alle parole che usa, e non necessariamente tutto il giorno. Per esempio c'è James Penbaker che è stato il più grande analizzatore della scrittura terapeutica. Lui eh, si registrava, aveva questo registratorino. E si registrava le cose, le cose che diceva e poi analizzava i propri discorsi, mm. okay? quindi riscriveva ciò che diceva per cercare di autoallenarsi ma anche per analizzarsi. Ad esempio, facendo così, aveva scoperto che trattava suo figlio e sua figlia in maniera totalmente diversa, sua figlia in maniera molto emotiva e suo figlio in maniera molto distaccata. Okay? Ehm, quindi suggerirei di andare in giro registrandosi, okay. trascrivere la registrazione. E immaginarsi come avrebbe potuto dire quelle cose diversamente in modo tale che sia non solo espressivo ma anche utile per la persona con cui ha condiviso la serata, la birra, il caffè o una conferenza. Fantastico, bello, mi piace. Berni, grazie mille. Grazie a te. Grazie a te, grazie. Grazie a te. Grazie. <ride> grazie Bene. A te. Bene.